Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi per chi non ci conosce siamo Rossella e Alberto Alberto si trova a Verona e ci segue dal telefono Ciao Alberto! Oggi faremo la lettura angelica valida per due settimane, va bene? Eh, quindi dal, dall'11 al 25 aprile eh, 2021 Utilizzeremo tre mazzi di carte Abbiamo le carte dello scopo della vita di Dorin Virtu okay? Abbiamo i viaggiatori sacri E abbiamo le carte dell'arcangelo Michele Stampate da My Life in Italia Prima di iniziare faremo una preghiera di protezione, ok? Come state? Come sono andate queste due settimane? Fatemi sapere nei commenti se sta andando bene, se le letture stanno rispondendo alle vostre domande, se state ricevendo beneficio dalle letture che stiamo facendo io e Alberto, ci fa piacere. Eh, ok, eh, invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di Alberto gli angeli custodi del sé superiore di tutte le anime che con tanto amore ci seguono invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù e maria regina celeste con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole ed azioni e con amore vi chiedo di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze e di sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato con amore arcangelo michele ti chiedo di creare uno scudo di protezione dentro di noi, intorno a noi e nel luogo in cui ci troviamo anche attraverso questo video affinché possa arrivare solo la verità, la luce, l'amore, la bellezza, la gioia infinita, la verità, la saggezza e l'integrità con tanto amore Arcangelo Michele chiediamo guida e assistenza per mettere Alberto durante questa uh, lettura angelica e che possano arrivare i messaggi più giusti uh, per il maggior numero di tutte le persone che con tanto amore eh, ci seguono, grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli, a tutti gli esseri di luce e di amore che con tanto amore ci stanno seguendo. Ok, inizieremo a mischiare le carte, Ebbene, è già caduta una carta, ok, la carta dei fiori, Diciamo che con l'arrivo della insomma, la primavera, questa stagione intermedia che stiamo vivendo adesso, abbiamo i fiori, i fiori fanno, ci fanno bene. È venuto il tempo di decidere per quanto riguarda lo scopo divino della vostra anima. Bisogna decidere dove andare e poi si parla di giustizia. Bellissimo Alberto, eh? Le carte della giustizia, questo è l'arcangelo Michele. Eh, tu e' è lui Assolutamente, adesso vediamo le carte dei viaggiatori uh, sacri Ok, Vediamo un po', prendiamo la prima carta Abbiamo uh, un... Um, cosa vuol dire Alberto? Narrow sì. Pathway, Beh, pathway è... Il cammino di vita sì strada, narrow e stretto. Ah bene, ok Sì, questa carta, ok E poi vediamo nello specifico cosa ci vuole dire l'arcangelo Michele, abbiamo la carta del coraggio, ok, si è girata una carta, adesso vediamo cosa ci vuole dire, risposta alla chiamata, bellissimo, Beh, quasi mh, il tempo è adesso, deci tempo di decidere, quindi due carte, di due mazzi diversi che portano lo stesso identico messaggio è venuto il tempo di decidere la risposta alla chiamata della tua anima il tempo è adesso quindi insomma delle carte molto molto chiare molto precise molti di voi stanno rimandando in questo momento della propria vita un po per paura un po' per degli eventi un po' particolari che stanno accadendo nel mondo siamo un po' spaventati e ci stiamo perdendo il, il tempo magico di creare la realtà che vogliamo esplora le tue possibilità, dice l'Arcangelo Michele vediamo un po' fidati dei tuoi sentimenti e rispettali Ecco qua sono cadute due carte ragazzi, facciamo vedere, perché lo faccio vedere perché molte persone mi chiedono ma siamo sicuri che le carte che stai mischiando sono quelle che effettivamente escono? Ebbene sì, queste due carte sono la tua guida interiore e... Affidabile e ha a che vedere con fidarti dei tuoi sentimenti e rispettarli E poi si parla di amore, gli angeli dell'amore vi stanno aiutando Bellissima questa carta perché molti di voi magari in questo momento hanno bisogno di risposte in questo senso Allora prima di iniziare mando le carte ad Alberto e poi possiamo iniziare la nostra lettura Allora vediamo un po' Dammi un secondo Alberto Leggimi quella carta, Trid Dot, taught, Thoughtfully, per piacere, se mi dà la traduzione. Eh, allora, Trid Dot, la verità, non me lo ricordo, devo guardare anch'io. Thoughtfully okay. ha a che fare col pensiero, no? Ok, Quindi, va bene. Guardare la testa, vediamo subito trade cosa vuol dire, perché anch'io delle parole Assolutamente, animato, sì. Cavoli, eh? sì. Vediamo. È giusto per dare il vero significato, insomma, alle carte. Ok. Ho dimenticato di sì, prendere... Vuol dire andare avanti con la testa, diciamo. Ok, così, sì. Così, sì. Sì, infatti, poi adesso okay. andiamo a vedere. Allora, sì. praticamente i fiori fanno parte dello scopo divino della tua vita, ma nel, in un senso che eh, ti possono aiutare ad aprire il tuo cuore, ti possono aiutare a portare benedizioni a te, alle altre persone, quindi anche riempire la casa di fiori, vestirti con i fiori. Guardate, io oggi sono vestita con una maglietta che ha i fiori. Perché i fiori rappresentano comunque la rinascita, la gioia, l'allegria, eh, ci riconnettono con la terra, ci portano energie di amore, eh, i fiori vengono anche utilizzati nelle terapie come i fiori di Bach, quindi possono essere molto utili eh, i fiori di Bach per... Aiutarti in questo momento importante della tua vita magari per guarire delle emozioni che hai bloccate eh, magari per liberarti dall'ansia dalla paura eh, sono dei rimedi molto naturali che possono aiutare in tantissimi livelli anche per eh, non solo a livello fisico mentale ma anche spirituale quindi possono essere degli aiuti i fiori sono degli aiuti in tantissimi livelli va bene per colorare la nostra vita ma anche per guarirci per curarci ok è venuto il momento di decidere Uh, dice l'arcangelo Michele, uh, diciamo è venuto il momento di prendere una decisione uh, seguendo lo, il tuo cuore, ok? la chiamata del tuo cuore, il tuo cuore ti sta dicendo che non devi più rimandare perché dentro di te le idee sono, sono chiare sono precise, hai solo paura eh, di agire, di intervenire nella tua vita, hai paura delle conseguenze, eh, ma è molto meglio agire piuttosto che rimanere fermo in questo momento, stai tranquillo, stai tranquilla dice l'Arcangelo Michele, eh, giustizia divina è fatta sei un portatore sei un michelino se una michelina nel senso che ehm, la tua radianza la tua, il tuo codice vibrazionale appartiene al regno della giustizia sulla terra eh, se un, un guerriero se una guerriera dentro di te c'è un forte senso di giustizia laddove le cose non stanno andando nella maniera più giusta eh, invoca l'arcangelo michele prega per il suo intervento affinché in questa situazione venga portata giustizia perché tu, con le tue preghiere hai la possibilità veramente eh, naturalmente pregando sempre il massimo bene di tutte le persone coinvolte, e sempre in nome dell'amore e della pace, eh, tu veramente puoi eh, migliorare la situazione e puoi mm, intervenire in questo senso per cambiare le cose, ok? Quindi la carta di cui parlavamo. Eh, Agisci e segui anche la tua razionalità. La razionalità è molto importante, soprattutto se connessa al cuore, ai desideri del cuore dell'anima, però anche una mente costruttiva può aiutarti anche a, come dire, a capire qual è il percorso da percorrere, il tuo piano di lavoro, no? Quindi eh, scrivi il tuo piano e lavora per il tuo piano. Va bene eh, questa è una frase di napoleon hill che è bellissima eh, quindi crea un piano di azione e poi lavoraci sopra perché questo andrà a veramente a, a a farti creare la realtà che tanto desideri dentro di te magari hai tutto nel lettere hai tutto nella tua immaginazione hai tante idee però dovresti magari portarle scritte ecco perché usare la mente ecco perché usare la razionalità scrivi i tuoi obiettivi magari a breve a medio a lungo termine e crea qualcosa nella carta scritta e una volta che hai qualcosa di scritto io lo chiamo anche processo di manifestazione il lavoro tanto col processo di manifestazione col piano di lavoro e questo ti consente poi di manifestare nella realtà fisica quello che tu desideri tu hai bisogno di coraggio in questo momento l'arcangelo michele dice invoca me guardate questo macavallo rappresenta anche un po l'arcangelo michele è un guerriero è un, eh, è un combattente per la forza per il coraggio che è dentro di te chiede all'Arcangelo michele di aiutarti a riconnetterti col guerriero la guerriera dentro di te agisci con passione fai le cose che ami falle con amore falle con passione vedrai che andrà tutto bene andrà tutto bene è venuto il momento appunto di rispondere alla chiamata il tempo è adesso quindi insomma queste carte sono molto chiare cioè l'arcangelo michele ti sta dicendo tu sei nella direzione Giusta, è venuto il momento di agire, di seguire passo dopo passo. Pianificati un po', eh, sii sì, un po' più concreto, non lasciare le cose nel lettere nel piano astrale, cerca invece di manifestarle, di materializzarle agendo. Ok, per coloro che invece ancora hanno le idee confuse. Eh, sono tante le possibilità, eh, puoi sempre scegliere di continuare nel tuo lavoro fisso, dice l'Arcangelo Michele, o scegliere di trovare qualcosa più affine alla tua vera natura spirituale. Eh, questa è una scelta che può essere solo tua, non posso dirti cosa devi fare, dice l'Arcangelo Michele, però eh, la tua chiamata dell'anima è molto chiara, è molto precisa, va bene. Magari devi mh, valutare le varie possibilità, magari hai tantissime idee, inizia da una, inizia ad agire. Porta avanti uni una di queste idee e poi piano piano si apriranno anche tante porte. Come quando io ho iniziato a parlare, parla, diciamo a promuovere il mio canale YouTube, ho iniziato con le letture angeliche, poi ho portato altre delle mie conoscenze, come Logo ceiling piano piano. No, scusate, i vari seminari, i corsi di guarigione. Attraverso, eh, ho iniziato però un primo passo con le letture angeliche. Quindi, bisogna fare passo dopo passo per cercare di creare qualcosa di più grande, assolutamente se nella tua chiamata tu senti una chiamata nel cuore e sei un po' indeciso indecisa perché non sai se quella chiamata è quella giusta, la tua guida interiore è vera e affidabile, cioè Dio ti sta dicendo guarda che il tuo sentire è reale, guarda che questa cosa che ti fa battere il cuore è la strada giusta, smettila di avere paura, fidati dei tuoi sentimenti e rispettali, fidati del tuo sentire, il tuo sentire è la tua guida interiore, il tuo sentire è l'anima che parla attraverso il tuo corpo, attraverso il tuo essere, attraverso la tua persona eh, e vai, vai a esprimere no? la tua creatività quindi assolutamente bisogna ascoltare il proprio sentimento il proprio le proprie sensazioni la propria chiarosenzienza lo siamo tutti ragazzi in maniera diversa dobbiamo solo ascoltare quella vocina interiore che parla perché quella vocina se no poi smette di parlare rischiamo di, dis di disconnetterci completamente da chi noi siamo veramente no non credete ascoltiamoci di più eh, e fidiamoci di più di noi stessi, di noi stesse, delle nostre sensazioni e delle, dei nostri sentimenti e dei nostri, anche dei nostri sogni, dovremmo iniziare a rispettare un pochino di più i nostri sogni perché i nostri sogni sono proprio la chiamata dall'alto, care anime infinite gli angeli vi stanno aiutando in questo momento per la ricongiunzione Molti di voi sono lontani, eh, hanno un compagno una compagna che magari si trova dall'altra parte dell'Italia o dall'altra parte del mondo, dall'altra parte in un'altra città, magari anche nella stessa regione, per questioni un po' restritti, restrittive e gli angeli stanno lavorando per aiutarvi a riunirvi. E questa è una cosa meravigliosa, dice l'Arcangelo Michele, quindi avere fiducia in Dio e nell'Arcangelo Michele che tutto andrà bene. E molti di voi invece stanno per incontrare o hanno già incontrato una persona speciale e hanno posto la domanda se questa persona è la propria anima eh, gemella. L'Arcangelo Michele vi sta dicendo il tuo cuore lo sa, fidati dei tuoi sentimenti, il tuo sentire è attendibile. Quindi assolutamente la risposta alle vostre domande attraverso queste carte è sì, questa persona è la persona che Dio ti sta mm, mandando, no? Che ti ha mandato, sta a te prendere questa decisione esplorare le varie possibilità e scegliere la via del cuore la via del cuore non mente mai perché questa persona ti porta gioia questa persona ti fa sentire vivo, ti fa sentire viva questa persona è dolce, gentile, è armoniosa proprio come te. Quindi cerca di ascoltare ancora una volta i tuoi sentimenti e affidati ad essi. Questa lettura è meravigliosa, care anime infinite. Cosa ne pensi, Alberto? Adesso tocca a te. Eh, sì, sì, sì, sì, confermo, confermo assolutamente che è veramente molto bella, molto precisa. Sì, sì, sì. E beh, allora mi fa sorridere per certi versi che si parla con i fiori. Sì. Perché se ti ricordi all'ultimo seminario io ho fatto una sorta di canalizzazione per una persona sui fiori. Sì. Eh, quindi mi viene, viene un po' da ridere in questo senso. E... Io stesso, e credo anche tu, forse in questo momento sto, sto usando delle piante perché insomma sai, è fisiologico per dei momenti in cui magari la forza mentale e fisica calano un po'. Allora piuttosto di perdere 10 caffè o di prendere farmaci, uno si prende magari no, della lavanda, del, del ginseng, Ci sono un miliardo di piante, e, e quindi e questo è interessante perché poi, appunto, come dice la carta: e, come dire, fiore può essere un, un qualcosa che ti aiuta e possiamo parlare fiori, voglio dire fiori che si trovano dal fiorista piuttosto che fiori di park, piuttosto che fiori australiani, e però eh, cioè, personalmente io attribuisco un grandissimo potere alle piante, no? E potere guaritore adesso voglio dire se tu mh, ti fermi un attimo e immagini visualizzi il tuo fiore preferito e immagini il profumo cioè, ma che potere curativo ha quella roba lì anche senza bisogno di prendere fiori di pacco di andare a comprare un geranio che so io Cioè, sono son potentissimi i fiori no? certo. quindi uno qui si può sbizzarrire, uno potrebbe fare anche il flower design, sapete che adesso ci sono tutti questi lavori particolari, bellissimi, super creativi, soprattutto noi italiani che nel momento della difficoltà sappiamo tirare fuori il cuore, io credo che, sì, che sia una prospettiva bellissima questa di lavoro, francamente. E, qui, e quindi è, è veramente straordinario che sia uscita proprio come, come prima carta, no? si parla proprio di cuore, di, di, di scopo di vita, no? adesso che c'è bisogno proprio di stare nella natura, di piantare le piante di dare una particolare attenzione anche di alimentarsi in un certo modo, si parla che ne so io mi vengo in mente anche i giardini verticali nelle grandi città, eh, ci sono un sacco di riviste che parlano di, di, di fiori da mettere sul balcone, di fare l'orto, cioè sono cose bellissime secondo me che, che, che danno veramente un senso e che aiutano anche ad essere autosufficienti. subito dopo cosa si dice? Eh, sì, ok i fiori, ma guarda che è tempo di decidere al di là di tutto, quindi fai un attimino di introspezione, ascolta il cuore e decidi, perché come dicevi tu prima è una fase particolare, siamo tutti un po' smarriti, è inutile che ce la raccontiamo, siamo molto fragili in questo momento, però, però c'è un modo per uscire dalle preoccupazioni ed è facendo delle scelte che se tu posticipi, procrastini eviti, eh, prima o poi comunque i nodi vengono al dettile quindi conviene invece prendersi della responsabilità prendere delle decisioni in armonia con, con il proprio sé e certo. in agire e agire, voglio dire, poi arriveranno gli aiuti, le persone, i soldi, cioè sappiamo benissimo che è tutto nella mente. Quindi in questo momento tu puoi non avere una lira, puoi essere aver perso il lavoro, quello che ti pare, ma se tu hai pensieri positivi, pensieri ricchi, un giorno o l'altro tu manifesterai quella cosa lì. Quindi è, è fondamentale proprio manifestare, no? Manifestare sì. proprio. Avere la, la, voglia, la voglia dentro sei, di sé di uscire da, da, questa, da questa situazione. E, e subito dopo, non a caso, c'è la giustizia, guarda caso. la sì. giustizia, che giustizia, giustizia divina può essere una manna sì. dal cielo o qualcosa che ti piove dall'alto, ma ti arriva se tu prima decidi, se tu prima fai chiarezza, se tu prima ascolti il cuore, perché, perché sei al posto del cuore, ascolti gli altri, o ascolti la testa, ascolti la mente egoica. Le eh, risposte lì non te ne arrivano, ti arrivano solo che i pupi. Perché l'ego, la mente di per sé, parliamo di mente inferiore ovviamente, eh, eh, ovviamente non hanno delle caratteristiche potenzianti, no? quindi se tu non ascolti il cuore, che è il vero, il vero cervello, no? il cuore è anche la pancia, eh, tu rimani lì, sei vittima dei, dei tuoi dubbi, rimani nella zona di comfort, perché fondamentalmente l'ego ama no, la sicurezza, non vuole uscire da lì, è pieno di paure, di drammi perché così almeno si crea le scuse hai visto che il mondo è brutto hai visto che non c'è lavoro no, tesoro, dipende da te sei tu che devi avere coraggio sì. le ci sono, è sempre questione di volontà certo che bisogna anche aprire nuove strade perché in una fase come questa abbiamo capito alla grande che tante cose non si possono più fare come prima bisogna fare cose diverse e iniziamo a farle e questa giustizia questa, giustizia, cioè questa carta parla di quando tu decidi quello che vuoi fare, eh, guarda caso cambia tutto, no? si apre uno spiraglio, sembra tutto più bello di prima, guarda caso bastava decidere, bastava ascoltare un attimo il cuore, che poverino ti ha detto le cose 800 volte, ma tu magari non l'ascoltavi perché il cuore parla piano, no? è dove c'è schissura, è rumorosa e quindi tante volte purtroppo si è sopraffatti, però guarda caso nel momento in cui decidi, giustizia, giustizia di stia di mi cangio Michele che a fare, c'è sempre stato... Non è colpa sua, è tu che ti un po', ma giustamente ognuno ha i propri tempi ti va non è una gara. Però, nel momento in cui tu decidi, esatto. arriva una protezione l'Arcangelo Michele, esatto. no? che è tanta roba. Poi, allora, c'è questo, questo sentiero stretto, no? Sentiero stretto e questa è una carta sicuramente mentale, no? Perché è una carta di focus perché dice procedi usando la testa thoughtfully. Quindi non è una carta emotiva, è una carta proprio mentale anche questa è, Michelina in pieno, no? Perché praticamente cioè, la via stretta, voglio dire, lo si dice anche nella Bibbia, no? Tu ti devi focalizzare, devi percorrere la via stretta, devi andare dove pochi sono andati, no? L'immagine è quella del cammello che passa per la cruna del lago, perché se tu fai quello che fanno tutti, cerchi cioè le scorciatoie, eh no, ma sai il lavoretto che mi dà quella, quella finta sicurezza, quei 1000 euro, questo lì mi parca meno, no! E cioè eh, bisogna fare cose più faticose, tra virgolette, che però ti danno un premio che è molto più grande, molto più grande, quindi appunto se tu utilizzi la mente bene, ti focalizzi, poi hai un risultato che è straordinariamente più grande, anche perché guardiamo un'alternativa, perché si può anche ragionare per esclusione, eh? uno dice ah no, ma io no, non mi focalizzo non voglio percorrere la mia aspetta, eh, l'alternativa al è focus cos'è? e essere sopraffatti dai dubbi ancora una volta perché se tu non ti focalizzi se tu non sei focalizzato in qualcosa che sia fare il baby piuttosto che fare il presidente di un'associazione sei completamente vittima cioè sei in balia delle circostanze sì. perché appunto cioè non sei attento non sei presente e quindi non stai decidendo l'universo decide per te non è detto che siano decisioni giuste per te però tu stai dando praticamente non stai dando libero arbitrio spesando tutto per Arnalda o qualcos'altro, quindi eh, è una decisione che, che cioè, apparentemente sembra comoda, ma in realtà paghi un prezzo che è altissimo e che è, è la tua vita, perché giorno dopo giorno vedi, veramente, ti vedi spegnere, no? perché non segui i tuoi e infatti la carta successiva, che anche qui mi viene da ridere perché l'abbiamo pescata anche l'altra volta, è, eh, è quella del, del coraggio, no? coraggio con questo, questo cavallo, questo cavaliere. E agisci con passione, perché chiaramente, l'ho detto anche l'altra volta, il cavallo è uno degli animali in assoluto più di cuore, più legato alla, alla nobiltà d'animo, no? Il cavaliere, no? Senza macchie, senza paura, l'abbiamo visto nei film, nelle storie, nelle saghe cavalleresche, no? È una figura. Non conta che venga no, da, dalla famiglia autolocata, piuttosto che, ma è una persona che si mette in gioco, che eh, lotta per la propria amata, per il proprio regno, e, va, e poi vince e viene acclamato. No? Se noi pensiamo che il portiere tu, anche il cartone animato, senza guardare a il film, eh, con scene sì. guerrelle, Quel film lì, perché praticamente lui che è stato trattato malissimo, no? Perché gli altri lo prendevano sotto gamba, dicevano: Ma se, ma tu cosa vuoi fare? Ma vallata i lì, farai le pulizie, tutta la vita. Però lui intanto, con lui umiltà, andava avanti, seguiva i dettami del Mago Merlino e Diana Cleto, che è la guida interiore no? del UFO, e lui alla fine è stato lui che ha estratto la spada. Guarda casa no. E quindi quando lui è stata la spada, anche con la colonna sonora, no? con questo canto quasi Gregoriano, questa scena poco biblica, tutti si sono inginocchiati e hanno detto, porca miseria, sei tu? Sì, cioè, capiremo come va a finire, no? che dopo, dopo, tutti, dopo tutti questi giorni difficili il, il finale è, è incredibile, no? quindi questo, questo coraggio, questa passione o l'azione, ripeto perché se non c'è l'azione chi si dice ah eh, si, si sogna, stai lì, no, se non c'è l'azione non, non si va da nessuna parte, non è che le cose vengono a casa tua, voglio dire, però, però quello che conta è appunto... La il coraggio e inseguire le cose giuste no? quindi un'azione che sia l'azione giusta naturalmente assolutamente poi, e poi c'è di fatto rispondere alla chiamata il tempo è ora, c'è questa figura femminile che apre la porta risponde alla chiamata il tempo è ora, perché se non risponde alla chiamata eh, magari dovrà fare qualcosa di qualcun altro magari eh, cioè, continua a perdere tempo, posticipi il tempismo comunque è fondamentale se il tempo è adesso parti non pensare che sarà meglio domani perché adesso devi raccogliere delle informazioni o io non sono pronto, no, queste sono tutte caritate, tutto autosabotaggio. Tu prima giustamente hai, hai citato Napoleon Hill, che è stato uno dei più grandi autori di crescita personale, che ha scritto tra i vari un libro estremamente pratico che si chiama Pense Sans Rubic. Eh, Pensare a chi cui, te stesso. Sì, in cui è un libro anche pieno di esercizi, in cui lui ti dice, bene, allora la, la mente deve essere così, le emozioni così, però fai gli esercizi, cioè nel senso, compilatelo tu il libro in un certo senso, scrivi ogni giorno dove vuoi andare, cosa fai, con quante persone parli, perché è, è questione anche di agire, se tu dici, perfetto, io ho pensieri positivi, emozioni positive, il mio sogno è di eh, diventare il venditore numero uno di integratori ma parli con due persone al giorno, c'è cioè un fenomeno, o comunque, soprattutto all'inizio, devi andare un po' di quantità, devi comunque creare uno po' di lavoro, devi cioè, trovare dei collaboratori, devi cingolare le è, c è pesante, c'è poco da fare dopo, man mano che vai avanti, tra virgolette, più di rendita, c'è più mantenimento, c'è più gestione, però soprattutto all'inizio, lo sappiamo che l'inizio è fondamentale, bisogna partire con un'energia incredibile. Perché se parti sfiduciato, ah, vediamo come va, no? tu, tu ti devi visualizzare vincente prima. E dopo vinci di conseguenza. Perché la, co la cosa si manifesta nella realtà. No? Sì. Poi le ultime, anche queste sono molto interessanti, poi ti chiederò di una perché non vedo la didascalia, ma non è sì. così importante. Allora, beh, intanto abbiamo esplorato le possibilità. E anche qui c'è il cavallo, no? Eh, cosa bizzarra anche questa. Sì. Esplorere se la vai possibilità perché giustamente uno dice, eh, ma sai, c'è solo sta cosa qua, vabbè mi butto in questa, ma no, non è detto, cioè è sempre giusto comunque avere anche un piano B, vale a dire io sono convinto che la mia missione di vita sia questa, eh, se però magari sono un attimo fermo per una serie di motivi, allora mi guardo intorno, penso che però in effetti c'è quella cosa lì che quando ero piccolo l'ho lasciata un po' lì perché magari mi ritenevo inadeguato, però mi piace disegnare piuttosto che quello che ti pare. Io, insomma, facciamo un attimo un bilancio, mi scrivo un po' di su sul foglio, perché non si sa mai che magari ci sia una strada più giusta per me, più in armonia, allora magari accantono un attimo quella cosa lì che richiede troppa fatica, richiede un impegno mostruoso, e, e faccio altro, cioè ci sta anche questo, voglio dire, non bisogna delle volte troppe possibilità, no? È anche cioè. giusto tenersi comunque delle alternative. Dopodiché, ecco, questa della guida interiore, purtroppo non riesco a vedere la... La, la tua batteria, guida è interiore tutto... è vera e affidabile. Mm. E sotto c'è scritto... E sì c'è il messaggio, per favore aiutami ad ascoltare, vedere, sentire e conoscere con chiarezza la guida divina che ho chiesto e per cui ho pregato, permettimi di tenere lontano l'ego in modo che la tua saggezza possa fluire attraverso di me, per il, mio, per, il, per il bene mio e delle persone che mi stanno accanto. E subito dopo c'è anche fidati dei tuoi sentimenti e rispettali, quindi due carte praticamente che portano lo stesso messaggio. Dici tu, dimmi tu. Sì, sì, sì. Beh, insomma, eh, questa è una carta molto inaugurante, nel senso che ti dice, eh, guarda che la tua vita è affidabile, cavolo non metterla in dubbio, ascoltala, onorala. E ci sono due figure angeliche, una maschile e una femminile, mm. si parla di ego, perché diciamo che cioè, mi permetto di fare questa precisazione. E tendenzialmente, dal mio modesto punto di vista, eh, l'uomo è un, un po' più diciamo, colpito dall'ego rispetto alla donna, mediamente, secondo me. E quindi, e quindi forse, questo dal mio punto di vista potrebbe essere un invito magari ad ascoltare un po' di più femminile, femminile sacro, no? quindi l'aspetto dell'accoglienza, uh -huh. della dolcezza, quindi sia sì, azione, ma anche meditazione, anche riflessione, cioè no azione scomposta, compulsiva, anche comunque eh, con l'energia giusta, con la modalità giusta, con la gentilezza, con il lavoro sul perdono, sulla gratitudine, questo è fondamentale, cioè io stesso ho visto nella mia vita che nei momenti in cui ascoltavo troppo il maschile, a discapito del femminile, porca miseria, sì, agivo e tutto, però c'era un grande vuoto e... La modalità era molto brusca, molto aggressiva. Quando ho cominciato a scontare il femminile, porca miseria, ho visto che c'è stata una differenza incredibile rispetto a prima. Mm. Incredibile, cioè mol, molta più dolcezza, più emozioni che si sbloccavano, tut, tutta un'altra cosa. Cioè l'integrazione e il trascendere del ovviamente, certo. crea un miglioramento che è assolutamente... E ti dà più chiarezza, soprattutto. Ti dà più chiarezza, perché comunque... Il femminile, soprattutto nel processo del risveglio, è senza nulla togliere il maschile rispetto però a una potenza che è incredibile. No? Se pensiamo anche alla madre, terra, si parla di madre non a caso e non di padre con tutto il rispetto. No? Certo. Quindi, perché ci sono degli aspetti appunto legati no? alla creatività, alla fertilità, all'inutrimento, come vi nutro pensieri e emozioni. Eh, cioè non è a caso e subito dopo si parla di fidarsi, di cioè una conferma un ulteriore come se non ce fosse bisogno, fidati di i suoi sentimenti e rispetto di che questa è proprio una carta, anche questa un'altra collegata mi Cioè, si parla di fiducia, di rispetto e di, di, di, di, di, di, di, di emozioni, no? Cioè, proprio di, di, di quello che proviamo noi, di quello che siamo noi. Quindi, Fidati, ri cioè non mettere in dubbio quello che tu pensi perché Pino ha detto un'altra cosa. Cioè, ascoltiamo che gli altri, per carità di Dio, però se io ho delle sensazioni, cerchiamo di non mh, farci infischiare magari da, da, da manipolazioni, no? rischiare magari di provare a volta delle sensazioni o di vergogna o di inadeguatezza, usate da altri che magari si sentono offuscati dalla nostra luce, no? cerchiamo di, di capire quale può essere un buon consiglio, quale può essere invece certo. in un video o altro, no? perché purtroppo capita, è inevitabile, capita, allora io eh, rispondo come, come, come rispondere per il a direte piuttosto che farti trascinare dall dalla rabbia di un altro, porta lui verso la tua pace, cioè dite, perfetto, io ascolto il, il, tuo, il tuo consiglio, però permetto di dirti che insomma, il tuo atteggiamento è un po' aggressivo, io piuttosto preferisco dirmi, dirti il mio punto di vista, che magari potrà essere discutibile, però è un po' più pacifico, un po' più, come dire, armonico, no? Certo. E, e l'ultima carta è, è bellissima perché una volta tanto si parla di, di cuore nel senso di, di, di, di coppia, no? di, di anima gemella, sì. perché insomma soprattutto in questo momento così particolare in cui siamo bombardati no, da zone rosse, a restrizioni cose varie, quindi praticamente eh, secondo lo Stato, se non condividi, se non sei sposato da mille anni a momenti no, non, non puoi conoscere nessuno, non puoi vedere nessuno, devi rimanere trincerato in casa, invece gli angeli dicono no, no, guarda che opportunità c'è di trovare la persona o di consolidare un rapporto. Ah, beh, poi tutti, ci sono tutti i mezzi, voglio dire, c'è internet ti puoi fare una passeggiata, io ho conosciuto persone che sono incolate e sono conosciute portando le, I le condizie, voglio dire, cioè, per cui non, non, non c'è limite alla provvidenza, quindi credo che questa sia una carta molto bella, perché ripeto, magari uno in questo momento è un attimo così, uno ha perso il lavoro, o, vabbè, è un attimo al palo, però se trovi la persona giusta è, cioè, non è mica poco, e magari da lì parte anche un progetto lavorativo, chi lo sa. cioè, Noi che portiamo l'esempio nostro, voglio dire, noi riusciamo diciamo a conciliare entrambe le cose. Io credo che sia la massima aspirazione possibile, quella di trovare la persona giusta e di fare la stessa cosa a livello professionale. Assolutamente. Che bello, grazie Alberto. Grazie. Grazie anche di aver messo in ballo Mette. bello, bello, beh sì, un giorno vi racconteremo allora, dai per oggi questa meravigliosa lettura si è conclusa, va bene, eh, sono veramente contenta, eh, una bella energia, un'energia di amore molto molto grande da parte degli angeli dell'Arcangelo Michele, eh, io e Alberto siamo veramente felici, vi, vi vogliamo salutare e prima di salutarvi volevo ricordarvi, allora prima di tutto le prossime date dei webinar, va bene, allora abbiamo il webinar di guarigione il 29 e il 30 di maggio. 2021 ok e poi abbiamo invece il webinar di connessioni angeliche il 17 e il 18 di luglio sono aperte le iscrizioni eh, ci sono le promozioni in corso mi raccomando contattatemi naturalmente ricordiamoci che ci vuole una preparazione energetica per partecipare a questi seminari un webinar da casa ossia bisogna eh, praticare le preghiere di protezione della casa degli ambienti, della protezione psichica giornaliera, il processo di liberazione per prepararci energeticamente a questa esperienza meravigliosa. Volevo ricordarvi che io, sia io che Alberto ci occupiamo di fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte come strumento oppure come connessione diretta. Ok, ci occupiamo di guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce dell'Arcangelo Michele, quindi per portare per portare equilibrio a livello fisico mentale emozionale spirituale laddove tu hai bisogno ok laddove è più giusto per te e per il tuo massimo bene si tratta di un'intelligenza superiore che sa esattamente dove andare e cosa deve fare ok eh, ci mi occupo e ci occupiamo anche di logos healing che è una modalità una tecnica di guarigione potentissima per eliminare i blocchi le paure i sistemi di credenze, tutto ciò che vi sta asfissiando in questo momento, vi sta togliendo aria, vi sta pressando, tutto ciò che vi sta impedendo di essere liberi, di essere liberi, di essere nel vostro pieno potere. Ok, il eh, Logo Sealing è una delle tecniche più potenti in assoluto che io conosca, guardate che ne ho studiate veramente tante, ma questa è immediata, già dalla prima sessione avrete dei risultati sorprendenti, naturalmente il consiglio è quello di fare un percorso a medio-lungo termine per completare il percorso, ma soprattutto per diventare maestre e maestre di voi stessi e poi proseguire con le vostre gambe, quindi all'inizio noi vi faciliteremo, ma poi voi sarete in grado di andare da soli. Ci occupiamo anche di eh, manifestazione. Quindi il processo di manifestazione per aiutarvi a realizzare i vostri sogni obiettivi e di riprogrammazione per allineare la vostra energia nella direzione dei vostri sogni e dei vostri traguardi più importanti sia personali che dell'anima. Quindi sono tanti i percorsi da fare con noi eh, ma sono validi eh, e, sono, e sono tante le testimonianze e se volete potete ascoltarle su YouTube oppure potete guardare nel mio sito internet connessioniangeliche.com dove abbiamo testimonianze di persone che hanno avuto il coraggio di dare il proprio nome e cognome, di raccontare la propria esperienza nel percorso intrapreso con me e prossimamente anche con Alberto su Connessione Angelica. Bene, io sono Felice, vi saluto, vi auguro due settimane meravigliose e ci sentiamo presto. Un bacione, non esitate a contattarci per lavorare con noi. Ciao, a presto. Ciao Alberto! Ciao, ciao, presto, presto.